Zombie apocalypse. Buongiorno ragazzi a tutti e a tutti, nuovo video vlog di barra Cacchiccio, come state? Spero bene, io bene altrettanto. Allora, devo fare il letto, non ho voglia, ma lo farò insieme a voi, sì, ebbene sì. Se vi fate compagnia perché vi terrò anche io tanta compagnia, ok? E niente, noi ci si vede dopo perché adesso stoppo e poi riprendo mentre sto facendo il mio lettino, ok? il Letto male di perché è un lettone grande, e, e noi ci si vede dopo, dai. eccoci qua ho fatto il mio bel letto come potete ben vedere eccolo qui e ho fatto il mio letto Già. ora farò un altro pezz pezz pezzettone di videoclip dove faccio vedere i prodotti finiti beauty perché ho intenzione anche di fare di dividere tutto questo video che riccio tra io mi faccio il letto, poi il video beauty e poi un po' di chiacchiera insieme a me se volete. E poi vediamo un po' cosa riesco a fare di, di meglio ok oggi truccarmi non lo so perché ho da farvi altri video di, di come dire veramente su come io curo la mia persona ok e niente a dopo come vi avevo promesso nel video di prima, clip, dove fa vi faccio vedere le foto cioè non le foto, il, il, il letto Scusate che siamo in pappino però è un bel po' che non sto registrando quindi Capitemi, allora questo è un altro clip dove faccio vedere i prodotti finiti non so se sono cosa ho messo dentro, quindi non ho idea e quindi vi faccio vedere cosa ho preso, cosa ho finito, anzi scusate allora andiamo subito al nocciolo. Ho rifinito il mantovani che serve questo perché è un altro ce l'ho di scorta in doccia e mi sta per finire anche quello perché qui finiscono il bagno in schiuma come il pane. Meno male che è così quindi, ecco qua, Mantovani molto buono e lo lancio sul letto, poi finito il mio matto. Eh, tanto un verde scusate il mio amato, il mio amato, man, il mio amato tanto un verde, tanto un verde, è molto buono, mi sta piacendo, davvero tanto, ah, sono di fronte alla finestra perché credo si veda meglio, comunque, vabbè, vabbè, ho anche la luce accesa del lampadario. Poi ho terminato e mi è piaciuto tanto, e forse per assistere anche sulle lenzuola, la costruzione, volte però Mm, profumo buono, un po' stucchevole ma non tanto, dolcino diciamo sto parlando del, del Dexal eh, ammorbidente eh, questo qua appunto del Dexal dell'Eurospin quello ammorbidente, molto buono questo è profumo di, di brezza marina molto buono, mi è piaciuto tanto, si sì, ragazzi, stra buono poi poi poi ho terminato, non per importanza ma perché mi è piaciuto davvero tanto ma anche questo è un suo perché Senso Dying che costa 5,30 euro ed è stra buonissimo wow top, mi aiuta contro la sensibilità sia gengivale che dentale delle, della de dei miei denti quindi top, mi è stra piaciuto privadisco questo l'ho preso in farmacia ma si è anche non so se è in profumeria o meno, ma comunque l'ho preso a sapone e profumi perché io passo in Sardegna, però magari da voi in Lombardia acqua sapone, acqua sapone forse sì, 5,30 euro comunque è costato. Questo invece è costato... Dov'è l'altro? Ah, non ce n'è, questo lo sto ancora utilizzando. Anche quest'altro flacone è costato 4,90 vedete? Già. Poi, poi poi, no, altre ho utilizzato è finito anche questo. Ma questo lo utilizzavo per eh, i pennelli anche perché, vabbè, sì soprattutto per lavarmi sì, ma anche per lavarmi i piedi. Spero qua quando non voglio fare per una doccia completa e eh, lavavo sia la scena, tutto il resto. A volte mi lavavo anche a pezzi, non sempre. Ora sto prendendo l'abitudine di non lavarmi più a pezzi perché è venuto tutto un macello un bagno quindi anche line eh, non ritaro nessuno però la verità lo faccio ogni tanto faccio questi pastchi ormenti comunque latte di mandorle extra nutriente delmo protettivo neutro ipoallergenico Bagno doccia della mantovani sto parlando del Bagno doccia mantovani eccolo qua vedete buonissimo poi altro che mi è piaciuto questo non so perché non esce comunque non importa ma ce l'ho avuto perché mi l'ho stufato, e sto parlando di Garnier Fructise shampoo Hydra Ricci con Touring Bow shampoo alta definizione al pistacchio olio di pistacchio e per, per, no pettina di, di frutta questo qua molto buono molto buono e ha un profumo eccezionale Ah oh, ragazze, che bello, yeah, ma è troppo buono, sì, questo ne aveva 250 per il prodotto, preso a sacco di profumi, fantastico, ve lo consiglio perché sento una leggera frescura di, ai capelli, frescura, che sto dicendo, no vabbè, mi pulisce bene i capelli, mi li bene, e, e, e basta, e, Vabbè, a parte che io uso il balsamo primis, perché il balsamo ci vuole, comunque, eh, niente. Ah, PS, se non mi vedete, vedete truccate, perché oggi non mi faccio problemi neanche io. Se voglio uscire truccate esco truccata, se no, che me ne frega, non so, non mi va a ballare o, o chissà dove a fare la sfilata, però oggi è andata così, figliate, così come sono... Comunque questo mi è piaciuto ed è top, vedete, questo qua. Poi un altro prodotto e ho finito, giuro, promesso, ed è questo Garnier Skin Active acqua micellare tutto in uno per pelli sensibili, de detergente, idrata e strucca. Vabbè, questo lo sappiamo, sto parlando del detergente della Garnier, quello home, acqua micellare, ovviamente sì. Senza risciacquo, ma senza profumo, viso, occhi, labbra, appunto, senza risciacquo. Questo risciacquate sempre, ragazze per l'amore di Dio perché mm, è sempre sapone. Quindi, ma va. Comunque, risciacquate anche se non avete voglia, siete stanchi, fate un piccolo sacrificio almeno per la vostra pelle sciacquate, perché il mio è sbaglio sono prima di dirlo che a volte io sono stanca che per inizi non mi sciacquo ma è sbagliatissimo non di sciacquarsi non lo fate, bisciacquatevi perché eh, è sacrosanta santa cosa non deve esserci nessuna scusa, non bisciacquate questo prodotto perché se poi fa male o siete allergici o cosa qua dice ipoallergenico però se uno non le piace Vabbè, tutti dicono che è buono, ma se qualcuno dice che non le piace, risciacquo che è meglio. <ride> Direi. Questo è un flaccone a 400 ml di prodotto, top. A me piace, però, ribadisco, lo risciacqua che è meglio. Poi, altro c'è? No, finito. Finito, ragazze mie. Vedete, non c'è più nulla. E niente ragazze, questo era tutto, io li metto tutto dentro al video finito e Nel frattempo faccio anche vedere tutto quello che c'era nella mia busta Cioè lì, farò vedere un po' un'altra clip di quello che sto combinando durante il video Un attimo solo eh Ragazzi, questo era tutto ciò che c'era qua dentro nella, da farvi recensire da dirvi tutto quanto di prodotti se mi sono piaciuti se non mi sono piaciuti e io dico top mi sono piaciuti e li ricompro sì, perché sono buoni alcuni li ho comprati e li sto già utilizzando quindi top e niente già. ragazze adesso mi fermo all'ultimo clip che serve questo e poi se riesco anzi perché troppo sarà pronto per andare a mangiare perché che sono un attimo Quasi mezzogiorno, no non è vero No, le 11.27 ho sbagliato io Comunque niente ragazze Io sono stata qui mh, Non so quanto tempo per registrare questi video Sono stata qui, nel senso che Ho rimandato un sacco di volte per fare questi video Non so quando li farò però Altri video così Perché mh, Tiene molto impegno a fare questi video E quindi non ho idea di che altro video fare, vorrei fare un video di trucco ma i miei occhi sono molto sensibili in questo, questo periodo e molto delicati non so se vi rendo l'idea quindi sto cercando di fare meno trucco cioè di, trucca, di ricreare meno trucchi cioè per le volte truccarmi poco e niente perché quando mi trucco poi mi metto gli occhi rossi come non so mi diventano gli occhi fucsia come si suol dire lo so che è un modo di dire perché eh, o guardo lo schermo, o guardo il computer, quello con l'altro, la televisione però anche il trucco secondo me incide molto nella, nel far sì che si arrossa molto l'occhio specialmente quando siamo truccate e questo già chi soffre di glaucoma come me è bene che il trucco usa solamente le, il viso parte del viso, ma gli occhi li lascia separati dal, dal resto del, del make-up a meno che non, non c'è un'eccezione di una cerimonia o di neve, cioè appunto un evento allora se devi toccare l'occhio, ma se no può anche andare benissimo. Un trucco leggero, non molto strong, perché se no così no, non va bene. Quindi io alla fine vado sempre. Aspettate un attimo, ok, dicevo almeno alla fine io vado sempre struccata, non so come oggi, ma gli altri giorni vado. Fatto il sopracciglio che oggi le ho lasciate così andare, però non, mi, non, non è che mi sono sentita più che altro disagio. però avrei voluto che dire, avrei voluto toccare, ma non l'ho fatto. Uno perché, non voglio dire cosa, perché eh, altrimenti non so cosa potrebbe succedere qui in casa mia. Cioè, vabbè, è mancata la luce è mancata la luce primis e per questo non lo vuoi dire perché poi per, che per rimanca di nuovo spero di no mm, non lo dire neanche scherzando me la ne ho. <ride> e quindi seconda cosa non vedevo niente e senza occhiali senza luce cosa fai i trucchi? no, eviti ti vesti, a scendere, vai a fare le tue commissioni a ricaricarti il telefono che devo ricaricare ricaricar il telefono Vesti di esserci come meglio puoi prima che manchi la luce, appunto. È questo che ho fatto, e poi sono andata a cercare l'Enel, a chiamare l'Enel. Tutto quanto, e dopodiché, eh, ecco. Comunque, sarà un video per voi. Sperando di nuovo in un bel lieto fine, che non, non, non ti ritorni di nuovo. L'ultima cosa che ci, che ci manca: solo questo. Quindi niente ragazze, eh, io mi auguro che riesco di nuovo a rifare altri video make-up, ma non solo altri video, video, vlog, che cresce, come le chiacchiamo io. E eh, Inserendo anche qualche, qualche altra clip interessante, non sempre video monotoni, perché i video monotoni dopo un po' mi riguardano ma non mi riguardano sempre. Mi riguarda chi mi riguarda, io accetto ben volentieri di essere guardata anche fino a metà a passionare così perché lo sapete io sono un po un po restia che non mi guarda quindi vabbè c'è un pietre cosa voglio dire no voglio dire che, che mi guarda che non mi guarda pazienza però boh, vabbè e niente ragazzi questo era tutto vi sarete chiedendo se ho dormito sì, ho dormito ma non tanto non c'era molto chiasso fuori ma sono io che non avevo molto sono stanotte e alle 6 e mezza mi ha fatto un bel caffiuccio per guardare i, pisti, i vostri eh, aiuto, <ride> i vostri video eh, ho guardato il video di star video appunto il canale di star video e la saluto ciao star video se visto, visto questo video qua un bacio e saluto anche il canale di eh, di della pilotina si sì, il canale della pilotina safey saluto tanti areali e tutte le altre perché non me le ricordo più non mi ricordo che altro volevo saltare vabbè non importa caso mai ve lo scrivo nell'info box se trovo i nomi se trovo, se mi ricordo i nomi perché siamo talmente tante che mi seguite, Cosa ho qui boh, niente. No, questo sono io che okay, mi vedo. Vabbè, questa telecamera vabbè, sono messo un po' alle spalle del, del, dell'armadio perché questo non è un muro, è un armadio. Per chi non lo sapesse, e quindi, no, eh, questa qui che vedete immobile che eh, si sta muovendo. E la tenda voi direte ma va? no perché dirvi che mi sono messo una colazione un po' sul chi va là. <ride> vabbè ci sta siccome che la luce non è il massimo qua quindi vabbè, può, andare anche, può andare anche bene però volevo mettermi la, la ring light ma ho preferito accendere la luce del lampadario e niente questo volevo raccontarvi? ah si, sì, qualcosa di nei commenti mi ha scritto se per caso mh, ho qualche paura o da affronta, che non voglio affrontare o così, si, adesso non ricordo come era il commento. E, mh, sì, ne ho di paura, però non può essere qua a dirle sul canale perché le mie paure più grandi sono tante. Tanto per esempio, ho paura che all'indomani, scusate ma questa telecamera intanto si muove, boh, vabbè. E, ho oh, la mia paura più grande è che il domani non ci possa essere più, tanto che magari purtroppo non c'è più, è mancata dal 96, cioè proprio non c'è nel senso che è, è morta per un tumore, non sto a le cose a specificare il perché, è morta e basta, perché non c'è più, eh, però mi ha lasciato a mia nonna, mi ha affidato a mia nonna e le sono molto cara per questo, le sono molto grata, anzi voglio dire, però mia nonna, o le non siccome non è eterna mia nonna, purtroppo è peccato che non è eterna. Però vuol dire che tutti non siamo eterni. Lo so che non siamo tutti eterni su questo mondo, siamo tutti di passaggio. Però quando mi sento dire, fai le cose così, fai le cose così, cerca di imparare da me perché non le che non ci sono più, dovrai capartela da te. Lo so però sta cosa un po' mi affligge e mi fa, non dico stare male, però ci può essere lo cioè io ho lo sconforto che ogni domani io sia un po', boh, così, non riesco più a fare quello che mi piace a me, non parlo di YouTube, parlo in generale, a vivere la mia vita come la sto vivendo qui da adesso, anche quando non registro i video, ma non per mettere in mezzo YouTube, per mettere in mezzo che se sarò ansiosa come non sono adesso che sono tranquilla o perché, non perché solo perché c'è lei perché sto, sono stata anche da sola per carità però io vorrei essere tranquilla pensando che nessuno mi venga a rompere le scatole in nessuna maniera ma che tutti se vengono, vengono con l'accoglienza a me e che mi trattino bene anche se io ho un carattere ho quasi sempre un carattere che c'è da un po' Da capirmi ma anche io come suol dire devo capire gli altri e non è semplice non è semplice per niente io non è che non capisco gli altri li capisco ma ah, come si so suol dire a modo mio perché non voglio dire le caratteristiche che ho io sarò furba sarò quello che volete però non voglio neanche fare la vittima perché anche qui ogni tanto mi dice qualcuno ma tu sei una vittima di te stessa o ci giochi sulle cose, sulle questioni Ditemi voi, non lo so. Io la mia più grande paura è che un possa venire a mancare mia nonna e io forse me la sappo cavare com'è, forse chi lo sa. Io dico di sì, ma il resto non si sa. Quindi, cucinare già so cucinare. Vestirmi da sola so vestirmi, ci mancherebbe solo quello. Cioè, mi so prendere cura di me, però tutto il resto l'ho anche detto. Purtroppo, adesso ripetisco in altri video che ho già detto e lo ridico. Sono in cura da una, da una dottoressa, non vi dico cose, perché, per come eh, sono in cura, quindi eh, essendo in cura, purtroppo e per fortuna le cose mi vanno bene. Non è sempre, perché a volte ci sono delle persone che io cioè, mi viene ai 5 minuti il, il malumore, l'essere instabilità mentale, che mi fa dire ogni 5 minuti ma va là oppure quella ma ecco quello che è una brutta parola da dire perché basta dire cosa? cosa hai detto? puoi ripetere oppure non ho capito forse ho capito male oh scusa mi ti chiedo scusa queste cose così e in effetti non ho sempre trovato di chiedere scusa perché ho paura che ho ferito quella persona oppure non lo so faccio la vittima io o sono vittima io di me stessa non so prima o dire meglio quindi è eh, tutta questione di carattere, di sapersi stare al mondo, di sapersi comportare, chiedere scuse e ammettere i propri errori, cosa che io a volte non sono capace, o per paura, non vergogna, o per paura, o forse perché, come dicono a volte, altre persone sono egoista. Lo so, non sono egoista, ma allora perché non mi riesci di chiedere scusa, o ho paura che gli altri se la possano prendere con me, perché non ho carattere che mi piacerebbe a me non è a tutti che siamo, siamo tutti della stessa pasta siamo tutti che vogliamo qualcosa dagli altri però non sappiamo so come tenerla e allora ce la prendiamo o con gli altri o con noi stessi ma non è così infatti. io non sono una psicologa ragazzi ve lo dico perché molti mi dicono ma perché pari così mi sto spiegando il mio carattere e ascoltatemi quindi è così io andavo da piccola da una psicologa, poi crescendo, oltre ad andare da psicologa, andavo a fare fisioterapia alla Maddalena, che sarebbe via che a far leggero, se non erro, non mi ricordo la via comunque dovrebbe essere quella, che si chiama FHT. non voglio dire altro perché non vorrei che poi mi dicano cosa, cosa ho detto cosa non hai detto su internet e niente, e quindi adesso, siccome hanno tagliato anche. Là, se lo, volendo o non volendo ho tagliato la mia fisioterapia, forse a tutti non lo so, e non posso fare fisioterapia posturale, chissà adesso devo recuperare e chiedere qui nel mio paese, a Palau, se mi danno altra fisioterapia, cioè eh, se posso fare altra fisioterapia andando in una palestra dove ci vanno tutti i giovani della metà, ma anche più della metà più grandi de, di me a fare fisioterapia posturale perché, o ginnastica dolce come la si voglia chiamare, perché io non sono idonea alla ginnastica per quelli che sono, che non sono per quelli che hanno autosufficienza, io non sono quella che ha autosufficienza, piace autosufficienza fino a un certo punto, però io sono di quelle che ha problemi con le, con le ginocchia, con la schiena e quindi. Non sono molto autosufficiente, lo devo dire, è la verità, però me la cavicchio. A eh, Truccarmi non sarò al massimo, però è la mia passione. E tutte queste mie cose, patologie, le voglio condividere qua su YouTube. Non voglio sempre portare il makeup. Voglio portare anche quello che mi sento di portare io, come le mie sventure. Tante volte mi viene di cadere ma non lo faccio apposta, o forse non guardo per terra, non lo so. E anche oggi tipo che per un po' ci rimetto di nuovo il muso, ma si può. Ma io dico, oh, ho detto tra me, ma me la, lo fai apposta. <ride> o oh, cosa, io ci rido su, ma non c'è da ridere. O oh, guardi per terra, o oh, non lo so cosa devo fare. Boh, sembra proprio cattiva dentro di me tante volte. Perché non sembra che guardi nel vuoto. Boh, non lo so. Vabbè, comunque... Sai il fatto che le mie più grandi paura sono queste. Uno, che non so se ce la farò quando sarò da sola. E due, che, che ci sarà come quando non ci sarò io, quando ci, scusate, quando non ci sarà mia nonna, boh. E, e poi col supporto psicologico continuando bene, d'accordo, ma mia nonna mi sta, sta come tirando le orecchie perché dice tu devi fare questo, devi fare quest'altro, migliorare un po' di cose perché molte cose non le hai migliorate e quindi te le devi migliorare un po' di più perché ti serve per te per quando io non ci sarò più. Ok, va bene, però una cosa fatta un po' per volta, una per calma perché troppe cose per volta non ce la faccio a farle. Non so a contarvi altro che cosa sto facendo di attività altre, oltre a YouTube, però oltre a YouTube mi sto impegnando nelle attività ricreative, come gli altri ragazzi come me, che hanno un po' di malumore, di instabilità mentale. Devo dire la verità ragazzi, non sono proprio. Mh, non so come spiegarvi malaticcia, però. Mh, ho qualcosa che ogni tanto non mi va tanto bene però ehm, me la so cavare in certe cose me la cavo in altre mi devo sforzare un po di più ma non ci arrivo più di tanto quindi mi devo arrangiare a farmi aiutare le altre persone cioè ho un supporto psicologico ma c'è anche un um, c'ho anche un tutore perché sì ragazze io per la mia strada di soldini miei, ho un tutore che è mio zio fratello mia madre e quindi eh, è così ragazze poi io po che vivo adesso io vivo come nonna però vivo bene anche se a volte ho come una la, la mia vita un po' con le, come una, una una ruota russa va bene e va male i giorni che vanno bene e ok giorno che vanno male no comment però so chiedergli scusa in ritardo ma so chiedergli scusa mi so rendere conto delle cose non sempre però ci arrivo quindi non lo so ragazze sto cercando di capire bene non è sempre sempre facile ascoltarmi ascoltare mia nonna perché io sono una ragazza un po' non di facile comprendione come si dice non lo so non sono facile da capire né da sopportare né da supportare però cerco di, cerco di ascoltare anche se non riesco sempre ad ascoltare perché o non so ascoltare o certe volte da una, da una parte mentre dall'altra mesce sono tipo come quel vecchio personaggio di il segreto Ippolito. da una parte l'entrava dall'altra usciva per adesso sto ascoltare di ascoltarvi più, non sempre, ma il più delle volte ci riesco ad ascoltare. E niente ragazze, questo era tutto e noi ci si becca al prossimo video. Ciao ragazze, la prossima puntata sarà sempre su questo argomento, se mi trucco bene, se no lo faremo sempre con contenuti senza essere troppo monotoni, ok? Ciao, bacio, buon pranzo a tutte e a tutti. Aspettate che guardo qua. 11.45. Oh. Boh. Ciao. Ah, ragazze, fatemi sapere se questo contenuto vi può interessare. O se volete altri tipi di contenuti sempre inerenti all'argomento salute, salute e eh, benessere. O se volete altri contenuti sempre inerente alla mia salute ma con i della persona come ho fatto finora e anche il make-up oppure il videoblog anche lei aperta perché quelli penso che piacciono di più non lo so, fatemi sapere ehm, scusatemi se vi ho annoiato ma volevo solamente parlare un po' con voi e confrontarmi per quanto riguarda eh, la mia instabilità della mente appunto, mentale, niente scusatemi ancora lo a parlare con voi a ruota libera. Ah, faccio vedere come è la giornata oggi, aspetta che Ecco come è la giornata oggi, come si presenta oggi la giornata. Non è male per niente, vedete? È bellissima, sì. Quella è la macchina di mia, di mia zia Nicoletta che eh, abita di là. Sì, avete capito, proprio di fronte a me, qua ci sono i vicini, da questa parte qua, qua vicini qua lo stesso e questa è la, è la giornata di oggi niente a presto ciao ragazzi un bacione buon pranzo a tutte